A volte mi dico, che cos'è il tempo? Chiedilo a chi arriva un millisecondo dopo in una gara di corsa. Chiedilo a chi ha perso per un minuto il treno. Chiedilo a chi gli resta un'ora di vita. Ti risponderanno che il tempo è un tiranno, un dio che tra un tic e un tac priva attimi di esistenza a tutti. Ma chiedilo a Luciano De Crescenzo e la risposta sarà completamente diversa. Ti saprà trasmettere nella semplicità la profondità, la profondità di un concetto astratto come quella del tempo. De Crescenzo sosteneva che... Il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza. Allora, dopo 60 anni avrai solo 30 anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita quando invece bisognerebbe allargare, Vedo persone con sguardi persi che invece di proiettarsi in fuori si ritirano in dentro, pensando a quello che è successo e quello che succederà. E non si accorgono della bellezza dell'istante che stanno vivendo ora. Vuoi vivere davvero di più? Non puntare alla lunghezza, ma all'intensità, perciò corri di più, bacia di più, ridi di più, vivi la tua vita in tutte le sue sfumature, come se fossero delle tele variopinte. E come sosteneva il nostro caro amico Luciano, è solo così che il tempo diventa emozione. Con affetto e speranza, Silvia.